Questo canto ha una melodia Dentro puoi trovarci un segreto Era chiuso in uno specchio Forza osserva con attenzione Cambia il verso, cambia il senso, cambia il ritmo Un po' diversi, ma siamo tutti uguali. Se ti guardo come in uno specchio, certo trovo molte di. Siamo tutti un po' diversi, ma insieme ci completiamo. Cambia il verso, cambia il senso, cambia il ritmo, non la melodia. Non ti fermare alle apparenze, un po'. Siamo parte di uno stesso corpo e vogliamo lavorare insieme con le nostre differenze e l'unione ci darà forza. Cambia il verso, cambia il senso, cambia Un po' diversi ma siamo tutti...